Natale è il periodo in cui si vende di più durante l'anno, è vero, ma nessuno ti parla dei problemi che si verificano, perché tante vendite portano tanti soldi, ma portano anche tanti problemi, ecco perché oggi ho deciso di parlarti dei problemi che si verificano nel dropshipping durante il periodo natalizio, sia che tu usi ebay o sia che tu usi qualsiasi altra piattaforma, resta con me. Ragazzi, voi... Non so, magari qualcuno di voi forse ha esperienza, eh, altri no, ma sapete cosa si prova a ricevere 80 ordini e no, non poterli evadere? Cioè, è un'esperienza un, un bruttissima. Eh, per questo ho deciso di fare questo video, perché stiamo avvicinando a Natale, stiamo avvicinando il picco di vendite eh, annuale, e penso... Anzi, sono sicuro che qualche consiglio possa servire a tutti che si sono, diciamo, imbarcati in questo tipo di business. Eh, questo video è precisamente fatto per chi fa dropshipping su Ebay da Amazon, Walmart e questi negozi così, ma si può applicare anche chi fa dropshipping su Shopify utilizzando Aliexpress, sono, diciamo, regole, universali, però se utilizzi Amazon, Walmart o questi negozi americani come fornitori ti serviranno di più, sono più specifici. Eh, quali, quali sono questi problemi che si verificano durante il Natale? Ovviamente eh, durante il Natale, quest'anno ancora di più, gli acquisti online sono Schizza, schizzano nelle stelle, sono tantissimi gli acquirenti che si buttano a comprare regali, a comprare oggetti per la casa, oggetti per le feste, qualsiasi cosa. Eh, quindi, facendo dropshipping, ovviamente non hai il controllo della merce. Perché vuoi quanto resterisce per te? Questo ti può causare diversi problemi, ad esempio, se utilizzi Amazon o Walmart come, eh, come fornitori troverai tanti out of stock, cioè oggetti che non sono più disponibili per la vendita, quando tu ne hai venduti 2, 3, 4, non sai più dove acquistarti, è un problema. Eh, un altro problema che si verifica è lung le lunghe, eh, i lunghi tempi di spedizione. Perché, se solitamente tu offri un servizio di tre giorni di consegna o quattro giorni di consegna, perché usi Walmart o usi Amazon che ti consegnano mm -hmm. gratuitamente in due giorni, eh, sotto Natale all'improvviso, senza te ne rendi conto, Amazon consegnerà in 10 giorni, in 15 giorni, o addirittura alcuni oggetti in un mese. cioè Non hai nemmeno il tempo di, di, di rendertene conto quando succede che ti ritrovi una montagna di ordini. Succede anche questo, che a un certo punto su ebay, eh, se, se usi ebay, vedi un, un oggetto che stranamente vende decine di volte ti ritrovi in un giorno un oggetto che ha venduto 9, 10, 15 volte lo stesso oggetto eh, e tu pensi, oh, ho beccato l'oggetto giusto no, molte volte, sotto natale parlo, ma comunque si verifica durante l'anno questo accade perché su, su amazon va fuori stop, su ebay ancora ce l'hai stop. Eh, e quindi tutte le persone che non donano l'articolo su Amazon lo acquistano su eBay eh, e ovviamente poi tu non glielo puoi spedire questo ragazzi è un problema serio ma cosa fare? la, la cosa se non lo fai ancora eh, utilizza un software gestionale eh, un software che fa l'azione di repricing, fa eh, sistema i prezzi, sistema gli out of stock per te sul tuo account ebay o sul tuo account di Shopify, io ad esempio utilizzo AutoDS, trovi il link per il in descrizione trovi altri video dedicati questi software eh, sistemano il prezzo, sistemano la disponibilità degli oggetti in base alle tue configurazioni quindi dovremmo andare anche a mettere delle configurazioni specifiche per questo periodo di cui ora parleremo è vitale avere un software che faccia questo lavoro per te. Eh, non puoi farlo manualmente. Se hai un oggetto o due oggetti, sì, ma se vuoi fare qualcosa di più grosso, se vuoi scalare, è impossibile farlo manualmente. Una volta che, eh, un che hai questo software, che mettiamo che già stai lavorando, cosa, devi, cosa puoi fare? Devi fare innanzitutto: una cosa importante: aumenta, eh, diciamo, lo stock che è necessario per cui un progetto BAY stia inserito su, sul negozio, cioè mi spiego meglio quando tu vuoi vendere su ebay e utilizzi un fornitore amazon, walmart o qualsiasi altro tramite questi software tu hai una configurazione che si chiama quantità minima in stock ok di default per esempio io tengo 3 significa che se su, utilizzando amazon ad esempio se su amazon c'è una disponibilità di 5 oggetti di quell'oggetto da quel venditore io su ebay lo posso inserire e il software me lo tiene attivo ma se su amazon se, eh, vengono venduti due oggetti e ne rimangono anzi tre oggetti e ne rimangono due il software me lo mette fuori stock su ebay anche se su amazon è disponibile perché questo perché è sceso sotto la quantità minima che io voglio eh, che ci sia almeno su amazon per venderlo su ebay perché ovviamente dal momento in cui viene effettuato l'ordine eh, dal cliente dal momento in cui tu o qualcuno per te evadrà l'ordine su Amazon può interporre un po' di tempo e quindi quegli ultimi due oggetti potrebbero finire e te lo trovi fuori stock, per questo è importante mettere una quantità minima eh, abbastanza alta in modo da non rischiare fuori stock, soprattutto in un periodo come Natale che tutto viene venduto velocemente. Un altro problema sono, come abbiamo detto, i tempi di spedizione, Amazon li aumenta soprattutto, eh, non tanto la consegna, ma quanto il tempo di, mh, eh, come si dice in italiano, uh, time, eh, il tempo di imballaggio, il tempo di spedizione, il fatto di chiuderlo la scatola e darti un codice tracking, questo viene allungato da Amazon, e che ovviamente c'è molta più richiesta anche da Walmart. Io prendo Amazon come riferimento perché ho notato che voi eh, siete, diciamo, più orientati a Amazon, ma questo vale anche per AliExpress, vale un po' per tutti. Eh, quindi, quello che dovete fare, in questo caso, andate sulle, su, sulle vostre business policies di eBay cioè in italiano gestore, di di, gestore regole di vendita su ebay dove potete impostare i tempi vostri di spedizione, i tempi di imballaggio e quello che dovete fare è aumentare i tempi di imballaggio io solitamente ad esempio ho due giorni di imballaggio in questo periodo che tra l'altro il picco ragazzo arriverà verso il 10 dicembre quindi questo video verrà pubblicato il primo dicembre dovrete quindi attuare questi cambiamenti verso il 7-10 dicembre e, con tornando ai tempi di imballaggio dovete aumentarli almeno a, a uh, 7-8 giorni, 10 giorni, a volte 15, dipende da cosa vendete. Ok? Se vendete giocattoli dovete aumentarli a 15, a 10, eh, dovete un po' regolarvi. Questo vi aiuterà, eh, sì, ovviamente vi abbasserà nel ranking di eBay, però vi toglierà la situazione di avere eh, 15 ordini, 20 ordini, 50 ordini da spedire entro 24 ore su ebay come sapete se vendete su ebay spunta l'alert e, e avete più tempo per inserire il codice di tracciabilità questo anche se vendete su shopify ragazzi se avete un negozio su shopify eh, ovviamente su aliexpress pure ci sarà un volume molto più grande se utilizzate aliexpress eh, quindi vi conviene andare nelle vostre pagine di termini e condizioni delle spedizioni e aumentare le, i tempi di spedizione mettere anche vi consiglio questo altamente un banner a checkout dove avvertite il cliente che a causa del periodo eh, di sovraffollamento natalizio potrebbero esserci ritardi o potrebbero eh, richiedere un qualche giorno in più per la spedizione è importante comunicare al cliente questo questo lo potete fare anche su ebay mettete nelle descrizioni un, un, un annuncio un avvertimento perché eh, perché è importante? Perché ovviamente se non riuscite a rispettare i tempi di spedizione, oltre ad avere ovviamente feedback negativi, clienti insoddisfatti, i clienti inizieranno ad aprirvi contestazioni, controversie su PayPal, controversie eh, su con la carta di credito sui processori di pagamento e questo vi il chiunque vi rischia sospensioni, review che volete assolutamente evitare sotto periodo natalizio perché quando prendete una sospensione o una review da un processore di pagamento sotto natale può prendere anche un mese per risolverla, un mese e mezzo quindi è importante evitarle e poi inoltre tutto noi facciamo commercio, match, no? quindi dobbiamo sempre dare il servizio migliore alle persone che comprano da noi. Non importa se siamo in dropshipping, eh, la chiave per avere un business di successo anche in dropshipping è proprio quella di, del customer service di dare un servizio impeccabile al cliente. In questo modo possiamo distinguerci dagli altri che fanno dropshipping solo per monetizzare che alla fine nel lungo periodo ovviamente non sopravvivono, perché è un business, dobbiamo trattarlo da tale eh, bene ragazzi spero che questo video vi sarà utile vi auguro di vendere tantissimo vi auguro se state per iniziare di iniziare questo percorso ricordatevi di iscrivervi al canale vedo che siamo aumentati molti abbiamo superato i 400 grazie a tutti per seguirmi, per esservi iscritti. ricordate che sono sempre a disposizione su Instagram e su via email trovate i contatti in descrizione ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao alla prossima